La solenne responsabilità delle nostre case editrici, parte 1. È in larga misura per mezzo delle nostre case editrici che dovrà essere compiuta l'opera dell'angelo che scende dal cielo con una grande potenza e che illumina la terra con la sua gloria. Particolarmente solenne è la responsabilità che grava sulle nostre case editrici. Coloro che le dirigono, coloro che pubblicano i periodici e preparano i libri sono chiamati a operare nella luce del programma di Dio per avvertire il mondo. Essi, perciò, sono da Dio considerati responsabili delle anime dei loro simili. Ad essi, come anche ai ministri della parola, si applica il messaggio che anticamente Dio rivolse a un suo profeta: Ora, o oh figlio al Duomo, io ho stabilito te come sentinella per la casa di Israele. Quando dunque udrai qualche parola dalla mia bocca, avvertili da parte mia. Quando avrò detto all'Empio, Empio, per certo tu morrai, e tu non avrai parlato per avvertire l'Empio che si ritragga dalla sua via, quell'Empio morrà per la sua iniquità. Ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Ezechiele, capitolo 33, versetti 7 e 8. Mai questo messaggio si è applicato con maggior forza di oggi, perché il mondo considera sempre meno valide le richieste di Dio. Si è quasi raggiunto il punto in cui Dio permetterà al distruttore di compiere la sua opera. La sostituzione delle leggi umane alla legge di Dio, l'esaltazione dell'autorità umana nella sostituzione del sabato biblico con la domenica è l'ultimo atto del dramma quando questa sostituzione diventerà universale, allora Dio si rivelerà ergendosi in tutta la sua maestà per scuotere terribilmente la terra.